Bentrovati. in questo video vi mostro come realizzare facilmente delle ciambelline da colazione da inzuppo eh, con il cioccolato questo perché è probabile che dopo le feste siano avanzati diversi rimasugli di cioccolato di vario genere che è bene eh, trovare il modo di, di impiegare in maniera golosa se non avete visto se vi siete persi l'altro video sulle ciambelline bianche classiche andatelo a vedere per questa ricetta abbiamo bisogno di Cioccolato fondente al 70%, farina dove ho aggiunto un po' di cacao e sale, burro, amido di riso, zucchero a velo, panna, lievito per dolci e uova. Le dosi sono indicate intorno a me, quindi o c'è un link sopra o eh, le trovate nel primo commento. Perché il cioccolato che vedete qui è fuso? Perché non sto utilizzando delle gocce di cioccolato, quelle classiche dal supermercato che sono adatte per essere messe direttamente nei dolci ma sto utilizzando appunto un avanzo in questo caso di un uovo di Pasqua essendo un cioccolato al 70% a differenza delle gocce del supermercato contiene una percentuale di burro di cacao molto alta di conseguenza se lo mettessimo in pezzi in forno si scioglierebbe quindi non manterrebbe la forma a differenza appunto delle gocce che hanno una parte di cacao secca maggiore e eh, si uniformerebbe al composto allora in questo caso tanto vale scioglierlo prima e metterlo direttamente nell'impasto procediamo con la prepar preparazione iniziamo subito inserendo nella planetaria con la foglia la farina il cacao e il sale il lievito per dolci e il burro freddo e a tocchetti azioniamo la planetaria al minimo e iniziamo a far sabbiare il composto sabbiare come ci suggerisce la parola stessa significa formare una sorta di sabbia continuiamo a, sabbia a sabbiare l'impasto aggiungendo anche l'amido di riso e lo zucchero a velo e continuiamo finché tutte le polveri non si sono amalgamate al, al grasso in maniera uniforme quindi ci fermiamo quando vediamo come in questo caso che abbiamo raggiunto la consistenza ideale quindi la sabbiatura è omogenea. Procediamo aggiungendo i liquidi quindi prima le uova tutte in un colpo poi la panna fresca e in ultimo il cioccolato fondente fuso. Magari ecco per il cioccolato fermiamo la planetaria, azioniamo di nuovo al minimo e iniziamo, continuiamo a fare impastare la, la frolla fermandoci prima di ottenere una consistenza omogenea. Quindi, quando vediamo che iniziano a farsi questa sorta di, di granelli, ci fermiamo, tiriamo fuori il composto e continuiamo a lavorarlo a mano. Ecco, vedete che unendolo si lavora già bene. Quando l'impasto è pronto, abbiamo visto che è ancora una consistenza un po' granulosa lo tiriamo fuori e continuiamo ad impastarlo con le mani questo perché se continuassimo nella planetaria il rischio è quello di formare troppo glutine che poi renderebbe il biscotto finale eh, un pochino troppo duro quindi poco friabile e troppo duro e mettiamo insieme a mano i pezzi e aiutandoci magari con due fogli di carta forno, quindi senza aggiungere ulteriore farina, stendiamo il composto a circa mezzo centimetro e lo lasciamo riposare in frigo una mezz'oretta prima di eh, copparlo nella forma delle ciambelline. Quando la frolla ha riposato una mezz'oretta in frigo, quindi è bella fredda, togliamo lo stato superiore di carta forno e nel mio caso utilizzerò un coppapasta e un beccuccio per il sac a poche per fare le ciambelline ma se non l'avete a casa di pasta, potete utilizzare anche il bordo di un, di un bicchiere magari infarinatelo un po' così staccate facilmente i biscotti iniziamo eh, compando i biscotti e poi trasferendoli su una teglia e qui ho un tappetino microforato. però, se non lo avete a casa non ci sono problemi. La stessa identica cosa eh, si può fare utilizzando della carta forno. Dopo che li abbiamo occupati, li rimettiamo in frigorifero per, per un altro quarto d'ora, 20 minuti, e poi li inforniamo. Quando i biscotti sono cotti aspettiamo che si raffreddino un po' prima di staccarli, in questo caso dal tappetino o dalla carta forno. Questo perché appunto essendo un biscotto a base burro se andiamo a spostarlo prima che sia troppo freddo rischiamo di spaccarlo. Anche questi una volta raffreddati come la versione bianca possono essere conservati in un contenitore ermetico in modo da mantenere più a lungo la friabilità e la, la croccantezza. Se volete vedere o vi siete persi anche la ricetta e la versione bianca, la trovate nel link qui sotto. Alla prossima!